Ho provato un momento di grande gioia e di grande soddisfazione e quello che volevo dire, ecco io un invito al nuovo direttivo, diciamo così, di intensificare questo principio interesse per i giovani perché secondo me i giovani, i giovani sono... Il, veramente il nostro orgoglio, la nostra forza e anche il nostro futuro, quindi mi raccomando, caro direttivo, il direttivo che nascerà di curare ancora e particolarmente ancora con più forza e ancora più con determinazione l'interesse per questi giovani. Vi ringrazio. Scusate se. Per chiedo scusa soprattutto al presidente perché io ho dimenticato l'ultima parte il riassuntino veloce veloce dell'ultima parte perché proprio dopo queste grandi soddisfazioni che abbiamo preso perdonami presidente il, è, fu, è stato eletto presidente Luca Giagnoli il quale pure lui con il suo gruppo molti punti dicevo a favore dell'associazione organizzando soprattutto gare per gli adulti come la mountain running, la road running ma soprattutto quella gara splendida a cui ha accennato poco fa il campionato regionale di mezza maratona e il memorial appunto in un, in, per ricordare eh, Leonardo Ciavarella ma oltre tutto questo diciamo si è esaltato il nostro presidente a organizzare sei edizioni, sei edizioni consecutive del ragazzo più veloce, dedicato ai ragazzi, agli studenti di San Nicandro e in queste circostanze noi abbiamo riempito tutto lo stadio di San Nicandro Garganico pieno, zeppo di alunni, di ragazzi, di, di, di tutte le ragazze e ragazze delle scuole di San Nicandro e abbiamo avuto il plauso, il ringraziamento di tutti gli insegnanti di tutti, tutti i genitori e dei dirigenti. Adesso vorrei far intervenire a Matteo Ciavarella. Buonasera a tutti, sono Matteo, sono il figlio di Leonardo, come dice il professore Caruso, che ringrazio per le belle parole che ha speso per papà. Io dico sempre una cosa, mio padre è stato un esempio dall'esempio, come bisogna sempre prendere le cose belle, e io sto cercando nel, nel mio piccolo di aiutare questa banda di, di ragazzacci a portare avanti questo progetto, è un progetto che porterà, sono convinto, grandi risultati, sono convinto, ci dobbiamo soltanto rimboccare un po' le maniche. crederci... E aiuta, chiedere aiuto, non, non, non chiudersi a riccio con gli altri, a abbracciare a tutti. Mai dire: Io sono, tu sei, no, siamo, punto, la parola siamo, quello che diceva sempre Papa. Prima persona, buona. Eh. E Papa diceva sempre: Tutti sullo stesso livello, né io più su, né tu più, più giù, né io devo mettere di più, tu di meno. Tutti uguali, e stiamo cercando di fare questo e soprattutto questo in quest'anno di difficoltà perché questa pandemia ci ha un pochettino divisi ancora di più eh, il merito va a una persona che va ringraziata ed è Luca Luca è... È un altro, è un altro, se uno vuole fare noi siamo qua chi vuole accendi una mano in più, una testa pensante in più. Scusate per la diminuzione non sono abituata a parlare da me. No? Eh, <ride> della, dello sport San se quella sera sono a San Allora, prima, prima di tutto voglio dire grande Luca tutti questi anni qua che ha seguito diciamo, l'atletica San vabbè, prima il club, il club atletico, però volevo esprimere un pensiero per quanto riguarda la scuola dell'atletica. Allora io non voglio ringraziare i ragazzi, ma voglio ringraziare i genitori, perché hanno creduto in questa società, hanno creduto nell'allenatore, nel presidente, nei dirigenti. Credendoci loro i loro figli hanno portato i risultati ed è una cosa meravigliosa quando un genitore crede al proprio figlio è una cosa, cioè abbiamo, abbiamo capito tutto della vita, questo è tutto, poi del resto vi, vi auguro il meglio.